Certo, ci sono dei punti, beh non lo so, nel caso sono molto felice, io il mio l'ho prodotto da quattro mesi, quindi sono contento che lui ne abbia preso delle parti e ovviamente è veramente un po' un po' di idee su questo tipo, Dopodiché lui si è inalberato quando io ho detto due cose, sì. Cioè che la crisi dei rifiuti è responsabilità anche della regione Lazio, che non ha voluto rafforzare i termologhi utilizzatori, che dà per scontato che ci sia una raccolta differenziata al 70%, che non ha sufficienti impianti e fiscali. Ma questo è palese, cioè non è oggetto di discussione. Dopodiché lui che riduce è come quando criticavi Stalin e il comunisti degli anni 60. Ma è sbagliato perché poi di Interetti non è così. La seconda cosa è che vi ho detto che è un dato di fatto, cioè che la uh, Roma Lido uh, è stata per quattro anni ha avuto 180 milioni di euro per cui non hanno fatto niente e che vanno chiarite le responsabilità di regione e comune che se la regione ti dice che ti delegui i poteri ovviamente ti deve delegare anche le risorse di bilancio, le risorse di personale perché se no ti sta prendendo un giro. su questo sembra positivo, così, sono visioni diverse. Quindi non è un cerchio bottino. Guarda. Io Tante cose in vita mia mi hanno detto Cerchia Bottista proprio mai L'assumo con una nuova caratteristica più politica Che sto assumendo Senta, La Silvia Carangi ha definito Roma una Ferrari Ha studiato la rimessa a posto okay. E finora va fatta a correre Cosa pensa di questa foto? È quello che ho detto, che l'unica Ferrari che mi viene in mente avendoci lavorata da Ferrari è la 348, quella a cui non entravano le marce e che rimaneva ferma sui piazzali purtroppo. Perché la sindaca Raggi ha dato una visione della città che non c'è, non esiste, abbiamo contestata numero per numero sulle pratiche nevase, sulla diminuzione dell'investimento. Insomma sono i numeri a parlare in quel caso, non c'è bisogno di aggiungere altro. In che modo la sfida di Roma influisce sugli equilibri nazionali? Nessun modo per quanto mi riguarda, anche perché ho fatto una lista civica, quindi è una, ho fatto una lista che si rivolge ai cittadini di sinistra, di centro e di destra, perché secondo me così bisogna si può rimettere in piedi Roma, non in altre maniere, dopodiché credo che i cittadini di destra ne avranno molto bisogno, perché io non ho mai sentito un candidato sindaco nella mia vita dire così in nulla quanto ha detto Michele cioè parlando del foro romano, degli imperatori, eccetera, eccetera, cioè, peraltro dicendo delle inesattezze storiche che gli ho fatto rilevare, ma a parte questo non dicendo assolutamente nulla. Quindi credo che ci sia anche una prateria di intelligenti cittadini di destra che dopo averlo sentito dirà no, ma non è possibile, tutto c'è un limite. Quindi se il ballottaggio fosse tra Raggi e ricchetti voterebbe Raggi? Io, come lei mi ha chiesto, se il ballottaggio fosse tra Raggi e ricchetti io voterei ricchetti senza problemi. Senza, invece se al ballottaggio c'è qualche... Ricchetti, eh. Eh, scusi. Se... Eh, lo so, ah, eh, l'hai chiesto a Al ballottaggio invece c'è Gualtieri con... Non ci sarà Gualtieri, il ballottaggio ci sarò io ed è un bene perché tutti i sondaggi dicono che Gualtieri perde con Michetti. E quindi votare Gualtieri vuol dire beccarsi come eh, sindaco Michetti eh, che diciamo, pensavo potesse essere una cosa dannosa per la città oggi penso che sarebbe un cataclisma rispetto al quale la Raggi è appena un'onda increspata ma comunque ti la... siete al tavolo con Gualtieri per poterne parlare delle... no io, al bal... guarda, guarda, io sto facendo una lista civica la lista civica va avanti, prende i voti, si propone a tutti i cittadini al ballottaggio se ci dovessi andare non farò accordi con Gualtieri e non farò accordi con Michetti della Raggi. Non parlo proprio perché dopo lo potete il Codacons che ha fatto. Le chiesto l'assessore. Il Codacons, secondo me, era sotto effetto di sostanze lisergiche. Perché l'idea che il Codacons, che dopo che mi ha mandato 20 denunce, mi dice perché non, fai, non mi prendi come assessore così io ti sostengo? cioè piuttosto i discendenti di Pol Pot. Capito? Grazie.